Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni oggi voglio parlare di un argomento che forse se non sbaglio non ho mai trattato nelle video lezioni forse qualcosina nei miei libri, ma non troppo che è quello della dinamica voglio quindi mettermi in pari perché ci tengo molto a questo argomento e quello che sento ultimamente vuoi l'andamento della musica in generale vuoi le richieste di... Eh, di chi ci fa registrare pezzi sul nostro strumento ma un po' per chiunque soprattutto nel pop dove eh, praticamente non ci deve essere dinamica quindi deve essere tutto più pari, più preciso, più uguale possibile e dicevo, quello che sento ultimamente è un po' questa, eh, questa piattezza diciamo in ogni genere cioè è vero che se io vado a sentire un, un concerto, un brano pop, musica leggera. E bisogna adeguarsi e suonare in un certo modo, però questo non significa che io non debba eh, poi avere la libertà e soprattutto la padronanza di fare una solo in qualsiasi contesto dove eh, la dinamica è essenziale, perché se no è come se parlassi tutto sempre con lo stesso stanno la stessa eh, quando si fa un discorso ci sono le oppure quando ci si arrabbia, si parla più forte, in genere, si può più sbigliare, e questo anche nella musica. Vi faccio un esempio, eh, per questo secondo me la musica classica eh, è la madre <ride> di tutti i generi musicali e soprattutto punto di riferimento per qualsiasi strumentista, quindi non solo per noi bassisti. Eh, faccio un esempio del mio compositore preferito Bach, e visto che si sente moltissimo ultimamente insomma da un po' di tempo la suite numero uno per violoncello una suite in sol maggiore anche il preludio stesso avete sentita tutti eh, pensate se venisse eseguita e purtroppo ho sentito tutta pari, tutta uguale, quindi tutta forte o tutta piano, o tutta mezzo piano, tutta mezzo forte, senza accenti, senza rallentati sul tempo, quindi senza diminuendo di intensità, di dinamica. Eccetera, eccetera, diventa un esercizio. Sentite qui già la dinamica sul, sulla tonica, quindi sulla nota grave, che è quella che dà la spinta armonica, quindi l'accento proprio. Questo è un esempio. Pure nel finale del preludio, quando c'è la parte. Ecco se io la faccio senza appunto dinamica La dinamica essenziale, che è un crescendo che porta al culmine, a, diciamo all'orgasmo musicale del finale del preludio. ha tutto un altro effetto ovviamente ora io non suono di un uccello eh, suono il basso quindi tra l'altro con queste cuffie neanche eh, sento molto bene quello che sto facendo probabilmente sono andato anche in distorsione però non è questo il punto il punto è che eh, la musica è fatta di eh, oscillazioni sia di tempo che poi ripeto dipende dal genere però eh, non può essere tutta piatta tutta uguale Uh, faccio un altro semplicissimo esempio, la parte subito dopo del preludio, che io rinnovo l'invito a ascoltarle tutte il suite, ascoltare Bach in generale, non limitarsi a pezzi più famosi, uh, che fa grosso modo se io la suonassi anche questa a modo di esercizio e leggo di una noia mortale, non perde completamente il senso, quindi... ora li sto un po' esagerando, però il senso è questo eh... Riportandolo poi a cose moderne, come può essere un... un film. Ecco, questa frase. Suonata così ha un senso completamente diverso che suonata... Esagero, però... È completamente un altro senso, quindi come studiare per eh, avere la padronanza della dinamica sia nelle mani che nella mente? Si può innanzitutto ascoltare tanto non solo pop, soprattutto, ripeto, la musica classica la l'ABC di tutto. Eh, non limitarsi ai brani famosi, quindi appunto alla suite numero uno, il preludio, ma ascoltare tutto possibile, immaginabile, anche perché scoprirete cose che... Eh, cioè, soprattutto se non lo fate vi perdete delle cose fantastiche. Poi... Ovviamente, come sempre, i gusti sono gusti. Eh, esercizi pratici possono essere quelli di darsi eh, dei, diciamo, dei, dei limiti o degli obblighi, anche quando si fa una semplice scala, diciamo la maggiore. Si può intanto perfezionare, appunto, è un controsenso, ma personale è il più possibile perché poi se ci chiamano a registrare un brano pop e vogliono l'ottavi dall'inizio alla fine uguali bisogna saper fare anche quello in modo giusto quindi si può alternare quindi diciamo dinamica a non dinamica oppure dinamica a suonare tutto perfettamente uguale quindi una scala di La maggiore a volte ci chiedono anche di suonare con un dito solo per avere ancora più le note identiche poi ad esempio posso fare invece una nota piano, una nota più accentata, più forte oppure due note piano, una forte questo per, sulle scale, sugli arpeggi, su tutto. Eh, si può fare, creare dei de, de semplici groove e provarli tutti nello stesso modo, oppure provare, per esempio, partendo più piano e poi fare un, cul, un crescendo, culmine, diciamo, eh, verso la fine, per esempio. Prima idea che mi viene in mente. Eh, quindi ci sarà un seguito, perché... Un argomento che, eh, come ho detto all'inizio, ho trattato poco, ma che in realtà è più importante di quanto si pensi e secondo me perderci il giusto tempo, cioè non è affatto per tempo perso, ma dedicargli il giusto tempo e giusti spazi, eh, sia per me che spiego quello che so, come sempre, a modo mio, nel mio piccolo, ma sia per chi studia che deve diventare, secondo me, parte integrante dello studio giornaliero quindi, oltre alla ritmica e tutto, anche la dinamica avere padronanza, avere eh, quindi eh, la potenzialità e la possibilità di suonare qualsiasi genere musicale perché vi assicuro che se vi chiamano domani, in un'orchestra, per dire poi non, magari no, però a suonare in un'orchestra con un direttore, oppure vi eh, piglia di iscrivervi al conservatorio di musica classica, andate a suonare in un quartetto e non fate dinamica, non eh, sarete mai accettati, se invece arrivate già con le idee chiare di cosa è la dinamica, eh, di cosa è un crescendo, eccetera, eccetera, siete molto più avvantaggiati, molto più avvantaggiati. Quindi ragazzi, anche per oggi è tutto, mi dilungo come sempre e a proposito di come sempre, come sempre vi invito a chiedermi nuove lezioni, nuovi approfondimenti che è tutto oro che cola per me, che sono nuovi stimoli e nuovi obiettivi anche per me stesso. Ci vediamo al prossimo video.